la carica di governatore non era collegiale, quindi non era sottoposta al potere di veto tra colleghi che valeva per i magistrati in Italia. Per ragioni di.